Claudia non capisce, Claudia parla da sola Claudia ama tutti, ma dopo si stanca Claudia si improvvisa una diva Quando è a casa sola, Claudia si guarda Claudia tutti dicono che c'hai soldi Claudia è indecisa, Claudia è anche stizzita ma Claudia è felice quando la capiscono Claudia Grazie a sempre. Claudia sul divano, in cucina c'è gente. Qualcuno di là dice che lei è sociale. Claudia va in cucina ma non la lasciano parlare e allora... perché? Claudia accende un'altra sigaretta e fa mille pensieri mille insolenze lei si sente smarrita Claudia è colpa loro Cerca di capire Non hanno ancora capito Che gli errori loro sì gli errori loro Li stai pagando te Claudia Ride Non hanno ancora capito che gli errori loro Fanno finta di non vedere che gli errori loro Sì gli errori loro li stai pagando Sorride.